c'è spazio poi per il super bonus per la proroga. non basta pagare il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 e ancora startup innovative con il divieto di distribuzione degli utili anche con contratti di associazione e poi il cedolino Noi P.A pagamento arretrati per i dipendenti pubblici entro il 23 giugno 2022, si prosegue con il decreto semplificazioni 2022 con il testo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le novità relative all'Ecobonus Auto 2022 ai rimborsi fiscali per gli eredi. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dal bonus 200 euro anche per le partite IVA verso la conferma dell'importo ma il pagamento è ancora lontano, l'articolo è di Rosi Delia e fa il punto sul bonus 200 euro anche per le partite IVA potrebbe essere confermato lo stesso importo previsto per le altre categorie, si sta cercando infatti di non creare disparità ma l'attesa per il pagamento è ancora lunga, il decreto attuativo è necessario a stabilire ogni dettaglio è in avanzata fase di predisposizione al ministero del lavoro ma deve ricevere l'ok ok anche dal ministero dell'economia e delle finanze prima di essere adottato vediamo che per quanto riguarda il bonus 200 euro anche per la partita iva si va verso la conferma dell'importo per non creare disparità tra autonomi e professionisti e altre categorie di beneficiari dell'indennità una tantum è quello che lascia intendere la sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze Maria Cecilia Guerra durante le interrogazioni e risposte immediata che si sono tenute alla Camera il 21 giugno 2022. A prescindere dalla cifra però rispetto alle altre categorie di beneficiari che stanno per riceverlo l'attesa per il pagamento è ancora lunga, i dettagli sono all'interno dell'articolo Proseguiamo con il super bonus. Per la proroga non basta pagare il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Fa il punto Anna Maria D'Andrea sul super bonus con i limiti stringenti per le unifamiliari. Non basta pagare il 30% dell'importo dei lavori entro il 30 settembre 2022 per fruire della proroga per l'ultima azione entro la fine dell'anno a fare il punto è la sottosegretaria al MEF, Maria Cecilia Guerra, nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze, sempre del 21 giugno alla Camera. E poi passiamo ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle start-up innovative, il divieto di distribuzione degli utili anche con contratti di associazione, si realizza anche nell'ipotesi appunto di contratti di associazione in partecipazione il divieto di distribuzione degli utili previsto per l'agevolazione relativa alle start-up innovative. A spiegarlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 334 del 21 giugno 2022, il divieto. Intende favorire la crescita delle start-up con la retribuzione, verrebbe meno il comportamento incentivato dalle agevolazioni fiscali. I dettagli e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sono all'interno dell'articolo e attraverso l'apposito box è possibile scaricare il documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate. Proseguiamo con il cedolino Noi PA pagamento arretrati. Per i dipendenti pubblici entro il 23 giugno 2022 l'articolo è di Francesco Rodorigo e eh, fa il punto sul cedolino Noi PA di giugno 2022 con gli effetti economici del nuovo CCNL e funzioni centrali che vengono applicati appunto al prossimo cedolino. Sono stati elaborati gli importi arretrati spettanti circa 1800 euro i quali saranno pagati entro il 23 del mese. Lo scorso 9 maggio 2022 Aran e parti sindacali hanno sottoscritto il testo del contratto per i dipendenti pubblici per cui viene riconosciuto ad ogni lavoratore un aumento di 105 euro per 13 mensilità. Passiamo poi al decreto semplificazioni 2022. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri 21-21 giugno 2022 e contiene diverse novità, il punto è all'interno dell'articolo, tra queste c'è quella relativa all'eco bonus auto 2022 con la proroga a 270 giorni per la scadenza della comunicazione della targa del veicolo e poi i rimborsi fiscali per gli eredi, l'erogazione da parte dell'agenzia delle entrate e delle somme chiamate all'eredità per la rispettiva quota spettante la misura è stata confermata nel testo del dl 73 del 2022 l'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia sulla pagina del corriere.it che apre sul bonus 200 euro a chi spetta e a chi no queste famiglie lo avranno dimezzato e poi l'emergenza siccità, danni per un miliardo di euro a piacenza stop alla centrale elettrica Enel e i numeri del giorno 3,4 riguarda i BTP Italia con i miliardi raccolti nel primo giorno di collocamento e 6,5 che invece riguarda il boom di arrivi con la mancanza di eh, personale a rischio 6,5 miliardi di euro. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola crisi economica dei mercati, le parole e gli acronimi per spiegarla, TINA, FOMO e FOO ed è di Giuditta Marvelli, fa il punto su quello che è lo scenario internazionale con la crisi economica che ha coinvolto i mercati, le banche ed anche le eh, criptovalute ed in particolare vengono spiegati gli acronomi che sono indicati all'interno del titolo e sono poi spiegati nella parte finale dell'articolo. Per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it